These fishermen accept the ups and downs of their profession because fishing is a passion. But this is not enough to curb the complaints. Ah, io cominciavo a pescarci ho 13 anni o 14 anni, c'è cioè, un lavoro che ho sempre amato, se no non può me la fa. Eh, al di là del tempo, della mancanza di, di, di pesci, del prezzo del pesce che non riesce a. Non riesce più a, a tirarci fuori la giornata, insomma. Probabilmente non c'è stato un ricambio generazionale. questo tipo lavoro. Benché tutti si lamentano che non c'è lavoro, qui non viene mai a cercare nessuno la lavoro, che poi tutto sommato è un lavoro che non è poi così tanto brutto. The number of boats have decreased dramatically and more constraints are being imposed over fishermen. On top of that, fish is just not as abundant as once was. Ma i vecchi ci raccontavano che prima di pesci più nelle più ce, e più ce n'era. Ora eh, togli pesci e poi non, in quel posto non ci sono più. Ma eh, quanto è colpa del prelievo della pesca, quanto è colpa dell'inquinamento? Questo... Ora siamo 4-5 barche e più piccole di quelle che c'erano prima. E non si sta prendendo pesci si pigliava 15 anni fa. Nel senso, un pezzo sono state le barche che hanno portato all'impoverimento. Qui è stato anni e anni di, di, pesca, di pesca assurda, insomma di pesca irrazionale. Troppo, troppo, è una pesca troppo indiscriminata, è troppo, non è controllata da parte di nessuno. Cioè, qui il pescatore va a mare, e, è come se entrasse tutte le mattine in una banca con le porte aperte, cavo aperte, va lì, porta via e nessuno gli dice niente. Within a maritime policy that looks at the big picture of the many human interventions on the oceans, the European Union issued the Mediterranean Regulation to reduce fish waste, curb the destruction of the marine ecosystem and eventually achieve a sustainable fishing industry. We have more than 90% of the stocks overfished in the Mediterranean and it's clear uh, we cannot continue with the Wild West situation in the Mediterranean. We need certain regulations, we need certain rules. To save the fish stocks, which will in the end be also in the interest of fishermen. But while targeting the large industrial fleets, these measures strongly affect the small traditional boats. La difficoltà di recepire le norme europee è stata sentita soprattutto a livello della piccola pesca costiera. Hanno un impatto sull'ambiente completamente diverso rispetto appunto alla rete trainata dallo strascico. Hanno sicuramente una caratteristica e anche una gestione economica dell'impresa che male si riflette nelle normative europee che hanno dato delle indicazioni precise con lo scopo di limitare il sfruttamento degli stock. È non Brussels che decide di ogni e ogni dettaglio su come il pesce deve essere fatto. Il che può essere fatto a livello europeo è di sette obiettivi molto generali su cosa dovrebbe essere fatto, ma come può essere fatto? Questo è proprio per l'esperienza dei pescatori, dei stakeholder, delle comunità sul terreno. Questo è anche un appello ai piccoli pescatori di essere organizzati even small fishermen to have a voice in this discussion. That's why in those regional advisory bodies that have been created in the last years, they have a seat. In Noli, a small village on the Ligurian coast of Italy, the European rules have wiped off a long-known fishing tradition that targeted a particular fish. Il cicciarello adesso non si può più pescare perché negli ultimi 4 anni la comunità europea ha proibito la sciabica, ha paragonato la nostra sciabica alla sciabica danese, è una rete da traino veramente a strascico e non come la nostra che è trainata a braccia, tirata a braccia, non trainata. Il regolamento mediterraneo prevede che se usiamo la sciabica dobbiamo essere a 0,7 miglia dalla costa e a un fondale minimo di 50 metri con gozzi piccoli così andare a 0,7 miglia dalla costa con la sciabica qua sarebbe 200-300 metri di fondale sarebbe un po' impossibile esercitare la professione soprattutto nel periodo invernale to the can be by queste deroghe però sono concesse solo a seguito della dimostrazione del mancato impatto negativo sull'ambiente, del mantenimento della risorsa e tutto questo, questa dimostrazione, è a carico dello Stato membro. Adesso c'è di nuovo uno studio che è entrato a fine, a fine marzo, di nuovo per la vediamo un po' fino a giugno, vediamo se lo ridaranno poi quest'inverno, quando è proprio il momento lì, della pesca di questo, con questo tipo di attrezzi. The sets of data that are needed are often difficult to gather, mainly due to the small scale of certain realities. Anyways, many think that some traditional fishing methods are sustainable by definition. The fish fishing with sustainable In generations and generations, this profession no has been taught. If it wasn't eco-sustainable, the no, breed would have been exterminated. The breed of fish and, above the environment. Purtroppo questa realtà non riusciamo mai a, a spiegarla a chi di dovere. L'Unione Europea dovrebbe tenere un po' più di conto il fatto eh, che certa pesca costiera, dovendo lavorare su una risorsa pressoché stanziale in alcuni casi, non può che essere autogestita, non può che essere gestita in senso eh, sostenibile, perché altrimenti produrrebbe la caduta dei prezzi, la caduta del pescato e quindi l'impossibilità di sopravvivenza di un ceto peschereccio che invece sopravvive ormai da tantissimi anni. Ma i prezzi bassi forzano i pescatori a prendere più pesce per ottenere un'efficienza decente e perciò devolverano ancora più il Quindi come migliorare i risultati mentre ridurre il rischio e la pressione del stock? Even more. So how to il pescatore deve capire che deve vendere il pesce direttamente all'acquirente. La filiera corta non può non funzionare perché in mezzo ci stanno delle persone che facevano sì che lei lo pagasse quattro volte e che io guadagnasse un terzo. Inoltre di migliorare le facilità per vendere direttamente dai pescatori, l'Unione europea propone soluzioni alternative per permettere ai pescatori di integrare i revenue con attività che li ha collegati al pescatori e al turismo, e alla well trasformazione del pescatori. Sei barche delle 12 sono impegnate anche in pescaturismo, in pescaturismo sono uscite con turisti dove gli si fa vedere il nostro lavoro e poi si gusta insieme i prodotti della pesca. Ma il pesce deve essere in un modo o per soddisfare la di Se non si pesca noi è logico pigliare a pigliar pesci in Brasile o piglieranno pesci d'allevamento, i che... pesci d'allevamento sono dei grossi, l'importazione è dei grandi, la pesca è dei piccoli wanted to strike this balance between small and large because the smaller fishermen are the pillar and are so important for the jobs in the local communities. And that's also why we provide, for example, funding, in particular for smaller-scale fishermen. Uh, if they, for example, have to adapt to new rules, they get funding of up to 85% from this fund. Uh, this is not the case for big vessels, for example. We really want to help those. Healthy Seas and a sustainable fishing industry require policies that look at all the activities that have an impact on the marine ecosystem. Non credo che possa essere tramite regolamenti, leggi, perché ce neanche troppe. Ma se non c'è la volontà delle persone, la legge non non ti garantisce niente, insomma. Individual commitment and responsibility in everyday choices are needed to make all this a reality.